Pugliamolo parti! Questo è di due malvagioli! Ma questo, ma questo! Che C'è domba? La colli! Stava ah, guarda qualcuno a destra però eh!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 Spara da solo vale, Vabbè, qualcuno dietro di te uh. Attacci, due Oh no, l'ho qualcun altro Tutto nelle mie mani, dici E eh dai... Cazzo di recuperiamola ma cazzo! di scorte, uh. uh. cazzo! ok porta nessuno, c'è gente oh, Ora sono duro dato qui porca puttana sì, Infatti c'è uno qua, Mi muovo di qua. Eh, non c'è nessuno a pialli Eccone uno più davanti con l'altro? Ok, grande la sacca, 12 no, e non ci ce ne, andiamo, ce ne con l'altro team sennò no eh, stanno andando a più a lot out Ratti, da sinistra, magari non ci hanno visto ok però stanno più alti oh uh, aspetta macchina E sparano da su tutto a cannaccio ma no, devi vedere non devi non giurimetti eh aspetta è che è, è caduto un'altra qua versa in un mercato via con la terra aspetta c'è gente che è da sotto atterrato quello Ah, scendiamo, scendiamo, scendiamo, scendiamo, scendiamo, scendiamo, scendiamo. gianta dietro, eh. A terra un altro. Maguro. Sono due, eh. Tutta al ponte, è tornato. Sant'è, oh, anch'io. Mettiamo, grazie. Grazie una maschera qui eh speriamo che ci sta nessuno eh wavy c'è un nuovo qui Jaguar 3-0 con... qui! questo è un Ma questo, ma quoi! non mi C'è un minuto. C'è gente qua la macchina. Attacco a c***o. Mi direi di no, i bravissimi. No, non c'è passato sotto il termaz, ok eh. Mmm, mi sa so che l'hanno fatto fuori. No, meno nel safe. mi stanno a sparare qui a sinistra. Grazie di tomba. Culli. a ah, guardare qualcuno a destra però eh. Ma venga nessuno. Questo sta guarda. Oh, sta qui, sta qui, sta qui, sta qui, stavo, dove sono? Vediro, vedero, vedero, ho gettato l'altro, c'è chi lo? Eh, sta a te, te. eh c'è qualcuna Oh! ma c'era un cecchino, questo non c'è un cecchino oh si sì. un cecchino quello? si sì, c'è un cecchino, no no no 50m me lo segna... a destra qua eh, 50m fuori qua lasciate stare sta dentro Ci sta uno qua sopra oh io? Sì, eh l'ho detto. detto qua sopra, sì. No, no, tanto non possiamo salire. Sta nelle scalette e cioè, ce la fa. Mobinga? Dice 43 metri, no. dentro ancora la Ancora quello là. No, la 15. È sceso. Probabilmente è uno che... Ma 15 metri. Ma oh! è lisciato, ma è lisciato. L'ha ammazzato te? No. L'ha ammazzato questo sopra. Dove sta? Fuori oh, entra entra entra entra entra Do sta? Do sta? Do sta? Si va fuori! Corri il resto! Nooo! Esci! Esci! Esci! Sono due! Sono due! Fate son due. pure l'altro, Fate pure l'altro. Nooo! Oh. Fatti! Fatti! Fatti! Ma capi che c***o ho fatto? Eh! Non so! Non ma so ma che devo dare a un cecchino o coglione? Ma che c***o okay. ce ne so! Volevo volato! Volevo volato! Oh. fatti fatti fatti ok munizioni prese. per fare guarda <ride> ho ho B, un po' e... avevamo a pian triple ovvi c'è qualcuno qua però ancora ancora c'è quello tre... 34 metri qua mo segna! sta sopra questo? ok potrebbe essere in due. Io di buttano dietro ma sotto l'ho ammazzato mamma mia Phantom entrare paura eh non mi ammazzano qui guarda non eh. puoi più piatta la roba tua però aspetta aspetta no ho sbagliato ne proprio un altro No, non ne avete a più, allo, aspetta. Ma è safe, è molto safe. Sono a mezza strada Andrea. Okay, Io devo dirlo la dietro. Uh. Ho tre persone, 2-1-1. Io non so dove stanno e noi siamo mezzo Vedo caccia. Me devo urla, me lo scordato. Lo stanno? E chi lassù, mi vedo. Aspetta, aspetta, aspetta. Uno. Come ha fatto a far di trovare il marco qua? Allora. Da ca ci, da ca ci, da ca ci. Da che io, da che io. No cazzo sta al terzo. Dai, che cazzo! Uh. Mamma mia, quanto poteva avere Aura. Così via, mi cagano me qua. 19 cazzi Eh questo stavo a farti l'uno